Buongiorno a tutti, è un piacere essere qui con voi, per chi non ci conosce noi siamo Rossella e Alberto, Ciao. noi siamo dei coach spirituali, degli insegnanti spirituali e oggi faremo la nostra lettura angelica valida per una settimana, a partire dal momento in cui la state eh, guardando, ok? Allora, noi utilizzeremo eh, 5 mazzi di carte, da questo mazzo pescheremo la carta finale, va bene, e poi eh, andremo a leggere due mazzi io e due mazzi eh, Alberto per ricevere guida e assistenza per eh, questa settimana. Quindi il momento, nel momento in cui guarderete questo video significa che questo video eh, è giusto per voi, visto che comunque il tempo è, come dice Alberto, circolare, eh, non esiste tempo e spazio quindi nel momento stesso in cui guarderete questo video significa che questo video è giusto per voi ok allora iniziamo con una breve preghiera di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 Arcangelo Michele ti chiedo di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità dove possa entrare solo la luce, l'amore, la pace, la guarigione, la creatività, l'abbondanza infinita ti chiedo con amore di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità eh, e, e ti chiedo di guidarci, di assisterci in questa lettura angelica affinché possiamo ricevere guida e assistenza e affinché tutte le persone coinvolte possano ricevere i messaggi più giusti per loro e per il loro massimo bene, il massimo bene supremo. Grazie, caro Dio, grazie, Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie, Maria Regina Celeste, grazie a tutti gli angeli e agli esseri di luce e di amore puro e incondizionato che stanno partecipando in questa lettura angelica e così è allora prima di tutto andiamo a pescare la carta finale quindi il messaggio che l'amore divino l'amore universale vuole darci anziché pregare per, un, per una precisa risposta o un preciso risultato io prego per il massimo bene di tutti, di tutte le persone coinvolte bellissimo come messaggio sì. ok andiamo, a allora io utilizzerò le carte degli angeli abbiamo gli angeli dell'abbondanza mentre Alberto userà le carte dell'arcangelo Michele e dei viaggiatori sacri scusate una carta è caduta nel pavimento quindi farà parte della nostra lettura angelica, chiedi, eh, anche questa carta parla di chiedere, di pregare, di mettersi in preghiera per chiedere, per chiedere il massimo bene, ok, daydream, eh, sognare ad occhi aperti, Iniziamo a visualizzare quello che noi desideriamo. Molte persone in questo momento stanno affrontando delle sfide abbastanza eh, difficili, abbastanza importanti. è di nuovo uscita la carta del bambino, se non sbaglio è uscita la volta scorsa. Sì. Eh, qua però si riferisce anche al nostro bambino eh, interiore. Vediamo cosa... Sì. Vediamo cosa ci diranno gli angeli. Scusate è caduta una carta in terra, ma non, sono... non mi sono accorta, le mettiamo nel mazzo, le mischiamo, vediamo un po', chiedi che i tuoi bisogni siano soddisfatti, voi non ci crederete però io ho preso le carte dell'abbondanza ma anche le carte degli angeli parlano di chiedere di quindi questa è una lettura angelica la parte iniziale almeno che è improntata sulla manifestazione va bene e molti di voi in questo momento stanno eh, pregando per manifestare i propri obiettivi i propri sogni lavora concretamente dicono gli angeli se vuoi ottenere dei risultati Ora vediamo la terza carta, metto le carte così, così possi che possiate vedere che le sto mischiando in diretta. Ok, è uscita questa, vediamo un po', liberati dal senso di colpa, ok. Bene, ora tocca ad Alberto, mischierà le carte anche Alberto. Partiamo con Michele. queste sono uscite proprio in sincrono questa situazione è già risolta uno e è il momento di lasciare questa situazione negativa mm -hmm. perfetto quindi proprio conseguenziali l'una all'altra è caduta oh, questa è proprio partita vai avanti senza paura ok questo è andiamo al viaggiatore sacro questa rispondere alla chiamata anche questa è uscita un tot di volte la seconda è un tuono distante anche questa è uscita alcune volte quando c'è bisogno proprio di ripulire lo spazio e anche questa vuole proprio uscire Trasformazione finisce adesso siamo nel periodo dello scorpione, quindi questo direi che è perfetta. Benissimo, allora iniziamo la nostra lettura angelica. Come ho già detto, ho introdotto eh, inizialmente, si parla di manifestazione. Come manifestare, come chiedere eh, a Dio e agli angeli. Alle volte eh, vorrei partire dalla fine, nel senso che questa carta chiede, dice che non devi chiedere per un particolare risultato ma chiedere per il massimo bene di tutte le persone coinvolte vi faccio un esempio siete innamorati o innamorati di qualcuno in particolare e in questo momento state attraversando un momento difficile piuttosto che chiedere ti prego Dio cari angeli fate in modo che torni da me ok questa è una richiesta un po' egoistica se vogliamo dire così nel senso che ti prego Dio ti, vi prego angeli fate in modo che se questa persona è per il mio massimo bene le cose si possano risolvere e tutte le persone coinvolte siano felici o possano ricevere il meglio è un esempio è un modo diverso di chiedere eh, gli angeli rispondono sempre all'amore ho fatto un video che potete trovare nelle playlist Ve lo metterò qui in allegato, se, eh, dove praticamente spiego come gli angeli rispondono alle richieste di amore, alle richieste d'amore, alle richieste fatte con intenzione pura d'amore, va bene? Ricordiamoci che gli angeli non hanno ego, gli angeli sono essenza pura divina, di solo amore puro, non scendono a compromessi, non scendono nelle basse frequenze dell'ego eh, perché Dio non glielo permette, perché loro stessi hanno giurato a Dio, amore. Eterno hanno giurato a Dio di intervenire nella vita degli esseri umani ma nel modo in un modo eh, in allineamento al, e nel massimo rispetto del libero arbitrio di tutte le persone coinvolte quindi eh, pregare sì chiedere sì eh, chiedere per un particolare risultato sì ma dire sempre alla fine delle nostre preghiere eh, chiedo il, massi, il mio massimo bene se c'è di meglio accetto il meglio per me è un esempio perché io posso chiedere uh, per un particolare risultato non quando sono coinvolte altre persone ma quando la persona coinvolta sono io ad esempio io voglio un risultato specifico nel mio lavoro nella mia attività nella mia impresa nel mio progetto però alle volte mh, ci dobbiamo rendere conto che magari verremo anche soddisfatti in quello che chiediamo poi magari ci rendiamo conto di non essere particolarmente felici e entusiasti quindi alle volte otteniamo quello che vogliamo ma non siamo felici questo perché Perché non abbiamo pregato per il nostro massimo bene se vogliamo un intervento angelico preghiamo sempre perché io possa ricevere il meglio per me e il meglio per tutte le persone coinvolte e questo è un modo straordinario, dobbiamo avere fiducia in Dio, Dio vuole il nostro bene, non vuole il nostro male, va bene? Cerchiamo di non forzare gli eventi però questo non vuol dire non, che non dobbiamo chiedere molte persone non sono abituate a chiedere non sono abituate a pregare non sono eh, non non, credono di non meritare credono di non essere abbastanza eh, e quindi questa è un'altra forma di ego mentre nella prima fase vi è un ego superior dove io voglio controllare un particolare eh, risultato in questa fase potrebbe esserci l'ego inferior ossia io mi sento meno di quello, che, eh, di quello che sono veramente ricordiamoci che siamo scintille divine ricordiamoci che è vero in questa, in questa vita della terza dimensione siamo un pochino eh, pressati da una serie di eventi da una serie di circostanze alle volte ci troviamo in mezzo a turbolenze che non vorremmo eh, però noi possiamo assolutamente eh, intervenire con la preghiera e gli angeli sono ben felici di aiutarci gli angeli vogliono che tu chiedi cosa desideri, cosa vuoi nel tuo cuore con intenzione pura d'amore, e poi con umiltà dire sempre accetto il meglio per me, però ti prego liberami da questo disagio, liberami da questa circostanza, se ad esempio dice l'arcangelo Michele ci sono delle persone che ci stanno un po' turbando, ci stanno un po' impedendo di essere felici stanno, uh, stanno manipolando delle situazioni anziché pregare ti prego fa che quella persona vada via dalla mia vita uh, ti prego fa che io possa trovare la libertà e se questa persona non è per me allontanala spontaneamente oppure fa sì che possiamo trovare una, un, una come dire un possiamo riconciliarci possiamo trovare un punto d'incontro cerchiamo sempre di usare modi gentili perché gli angeli non ascoltano Leo, vi spiego immaginatevi che gli angeli ci vedono come, come la luce cioè quando noi brilliamo di luce quando noi emettiamo suoni e frequenze d'amore puro è come che una lampadina si accende e quindi loro ci vedono ma quando noi siamo aggressivi quando noi imprechiamo, quando noi ci arrabbiamo con Dio, Dio ci ascolta in silenzio ma non può, non può eh, come dire, non può intervenire immediatamente perché dentro di noi deve aprirsi il nostro cuore all'amore. Se noi preghiamo col cuore e con amore le risposte arrivano più velocemente. Ecco è questo che sto cercando di dirvi. Sognare ad occhi aperti, assolutamente, eh, diciamo che... E molto più eh, attraverso la meditazione, connettersi con la natura, ci può aiutare a connetterci nella dimensione dei sogni e della manifestazione, ringraziare ogni giorno per quello che abbiamo già, iniziare a visualizzare il successo, o meglio visualizzare quello che noi vogliamo realizzare, cosa vogliamo realizzare, come vogliamo realizzarlo, quando riguarda noi le nostre capacità, quando riguarda il nostro lavoro, i nostri studi quando noi vogliamo raggiungere degli obiettivi più alti eh, in nome dell'amore cerchiamo di avere anche le idee chiare di quello che vogliamo e, e ripeto basta anche dire alla fine se c'è di meglio accetto il meglio per me però iniziamo anche a, a dare il permesso a noi stessi di immaginare la vita che vorremmo vivere il modo in cui la vogliamo vivere le persone che vogliamo frequentare da chi vogliamo essere circondati va bene eh, abbiamo parlato di sensi di colpa questa carta eh, degli angeli dell'abbondanza dice di eliminare il senso di colpa magari in passato abbiamo commesso degli errori magari eh, ci sentiamo in colpa per aver sbagliato, per esserci comportati in un certo modo, magari eh, sbagliato nei confronti delle persone che amiamo o della persona che amiamo. Ecco, il senso di colpa non serve a niente. Perdonati, perdoniamoci e lasciamo andare. Alle volte il senso di colpa è legato anche a sistemi di credenze che noi abbiamo ereditato dai nostri genitori o addirittura dai nostri antenati. Non ci rendiamo nemmeno conto del perché ci sentiamo in colpa. Ecco, il processo del perdono... È può essere un, um, un sistema molto potente per ritrovare l'armonia la pace per arrivare a contattare il nostro sacro cuore ma, ma come contattare il nostro sacro cuore contattando il nostro bambino interiore la nostra bambina interiore quando noi viviamo nell'ego nella rabbia nel giudizio eh, il bambino piange voi immaginatevi quando siete arrabbiati la vostra parte adulta impreca, si arrabbia parla male giudica immaginatevi che eh, vicino a voi c'è un bambino di tre anni come reagirebbe questo bambino al vostro modo così sgarbato così cattivo eh, di reagire a delle situazioni anche magari se avete subito qualcosa che non va ecco questo bambino piangerebbe questo bambino eh, si chiuderebbe in se stesso questo bambino si sentirebbe maltrattato ragazzi quel bambino sei tu quella bambina sei tu quindi per piacere lavoriamo sul perdono di noi stessi e degli altri e cerchiamo di contattare il nostro bambino interiore perché in questo modo la manifestazione può essere più veloce, manifestare significa essere in allineamento all'amore e significa che quel bambino e quella bambina sente la gioia nel proprio cuore, ok? Quindi eh, chiedi che i tuoi bisogni siano soddisfatti come abbiamo detto, quindi non aver paura di chiedere, non aver paura di eh, non sentirti eh, non degno o non meritevole perché eh, tu sei figlio e figlia di Dio, figlia della luce. E meriti di raggiungere i tuoi obiettivi anche ambiziosi essere ambiziosi non legati all'ego ma legati io voglio raggiungere il mio massimo potenziale in questa terra che può anche riguardare un successo un successo sano non un successo che ti prende la testa e ti fa deviare nel cammino spirituale ma un successo sano cioè io ho tutto quello che mi serve per essere libera e felice per vivere nell'abbondanza per non avere pensieri magari molte persone eh, non arrivano alla fine del mese arrivano veramente <ride> proprio in una magari arrivano per fortuna, cioè riescono a, a pagare tutte le bollette, a, a pagare tutte le spese necessarie, non hanno magari soldi per fare un viaggio, per comprarsi un vestito nuovo, anche queste cose fanno parte della vita, quindi non sentirti in colpa eh, per chiedere di più, perché chiedere di più in nome dell'amore non è sbagliato, il modo in cui lo chiediamo eh, e soprattutto ci vuole grande umiltà nei confronti di Dio, ricordati che quella scintilla di Dio sei sempre tu e il rispetto di quel bambino piccolo che sei anche tu nonostante tu possa avere 50 60 70 80 anni il, il, molte persone arrivano ad essere grandi d'età, credono di essere cresciuti e che il, il bambino che vuole giocare che vuole godere della vita eh, debba, non, de non deve essere ascoltato ecco perché poi le persone si ammalano ecco perché poi le persone perdono la via maestra ok quindi Bene chiedere, questa lettura eh, si è concentrata nella maggior parte, diciamo, eh, sul chiedere a Dio, chiedere agli angeli come chiedere, lasciare andare i sensi di colpa, ma anche lavorare concretamente. Una volta che tu hai lavorato nell'invisibile. Quindi anche col grazie, con le affermazioni positive, eh, col, eh, con la richiesta, l'intenzione pura di amore, visualizzare il successo come che hai già ottenuto, ringraziare, eh, ringraziare per il massimo bene di tutte le persone coinvolte. Ecco poi è venuto anche il momento di agire perché è possibile che durante il tuo momento di ritiro in preghiera, il tuo ritiro spirituale, la tua meditazione, la tua passeggiata nella natura possa arrivare un'intuizione di quello che è. Il, il processo di azioni che tu devi compiere beh, nella direzione del tuo sogno, magari non ci avevi pensato prima, ti arriva come un'illuminazione, ti prego, seguila perché quella è un'intuizione guidata da Dio e dagli angeli, ok? Bene, Alberto. Sì, è molto interessante questo tema della richiesta, no? E nel senso che appunto... Uno la potrebbe vedere anche dalla parte opposta, a parte che qui per esempio c'è answer in the call, quindi giustamente c'è il chiedere, c'è anche il rispondere. Quindi magari uno o non si sente meritevole o non vuole delegare, da piccolo non è stato ascoltato, quindi si abitua a non chiedere. C'è anche una forma di orgoglio, come, ti dice, come dicevi tu prima per certi versi. Dall'altra parte, l'universo, le persone ti chiedono delle cose, un aiuto, qualsiasi cosa. Quindi perché tu non dovresti chiedere? Altrimenti si rischia per il fatto che io non chiedo, né chiedo né do, cioè gli altri mi chiedo, rifiuto e si crea una barriera totale. Ti chiudi completamente a riccio e non c'è rapporto né dentro te stesso né con gli altri. Quindi la richiesta naturalmente fatta nel modo giusto, senza aspettative, senza egoismo, senza pretese, però va fatta perché altrimenti se le persone, se l'universo non sanno cosa tu vuoi, perché ci sono anche persone telepatiche che te lo leggono, ma... Eh, ti arriveranno delle cose, cioè se il tuo messaggio è poco chiaro o assente, è come avere il telefono che non prende, non c'è segnale, cosa, cosa ti arriva? Poco o niente, no? Quindi la carta finale dice, invece di pregare per un risultato, io prego per il massimo bene di tutto, perché non dimentichiamoci che qualsiasi cosa noi facciamo poi ha un effetto, tipo l'effetto farfalla. Quindi questo ragionamento ci dovrebbe far riflettere e portare nella saggezza. no? Eh, la preghiera è forse la, la forma più alta di, di, di richiesta, se vogliamo, come la meditazione. Ci sono due tipi di, di preghiera o di richiesta che uno può fare. O la richiesta come se Dio fosse un bancomat, faccio per dire, o il genio della lampada... O un'agenzia interinale o un consulente matrimoniale, allora tu gli dici: Dio per favore dammi 10.000 euro, dammi il fidanzato, dammi il lavoro, ma così e, e oltretutto fate in modo anche meccanico. Se invece tu ringrazi, faccio per dire, tu ringrazi, amplifichi, amplifichi il tuo raggio d'azione perché auto, automaticamente ringraziando per quello che hai poco o tanto, tu ti predisponi a, ad un aumento delle cose inconsciamente anche chiedi, perché è come se tu dicessi caro Dio, vedi che bravo che sono, che sto gestendo bene quello che ho se tu vuoi, se lo ritieni giusto, fammi avere altre cose allora magari l'amico diventano due, i mille euro diventano duemila e trovi la persona giusta questo è l'approccio, no? infatti iodorowski una volta forse avevo già detto ad una persona che gli aveva detto ma come mai, io chiedo, prego, non mi arriva nulla e l'altro gli ha detto, certo, perché tu chiedi, io invece ringrazio, mm -hmm. cioè cerchiamo di ribaltare, ribaltare le cose, no? Qui si parla tanto appunto del bambino, del senso di colpa, del sognare, del lavorare. Eh, le richieste vanno fatte naturalmente nel modo giusto, se no, è normale che le risposte. Le risposte saranno appunto poco chiare, frammentate, non saranno giuste per noi. Andiamo avanti. Con Michele questa situazione è già risolta. Quindi dopo tutto quello che abbiamo visto, anche questa è una carta che si ripete abbastanza, è sempre legata sicuramente all'affidare le preoccupazioni a Dio, l'Arcangelo Michele, e a un ringraziamento anche qui. Quindi ti affido ogni mio problema, ti ringrazio, perché so che il problema è già risolto. Cioè mi fido di te, prima di tutto, ti affido, quindi... Mi, mi, mi tolgo questo ego, questo controllo, No? affido a te il mio peso, per favore, pensaci tu che sei più saggio di me, e grazie perché mi fido che nel tempismo divino tu hai già risolto questa cosa. Cioè, eh, è fondamentale questo aspetto, sembra una cavolata, ma lo, lo ripeto mille volte, se tu ti vuoi occupare di tutto, eh, cioè Dio non è che interviene al posto tuo, perché ti rispetta naturalmente. Cioè le forze della luce hanno la caratteristica di rispettare il libero arbitrio, di non essere invadenti, mentre altre forze sappiamo che non si comportano proprio così anzi. Quindi tu intanto affidati, affidati. cioè hai un problema di qualsiasi tipo, non riesci a trovare chiarezza, senti un peso, Dio, ti, ti affido questa cosa, io da solo non ce la posso fare. Un atto di umiltà supremo, perché arrivi a un certo punto della vita in cui non ce la puoi fare. Cioè, magari hai raccolto un sacco di informazioni, ti sei impegnato, ma devi anche agire. Allora, Dio ti dice cosa ti serve esattamente di tutto questo marasma di informazioni che hai. Perché a volte abbiamo anche troppe informazioni. Quindi, questo è un aspetto sicuramente molto importante. Dopodiché bisogna lasciare andare. È il momento di lasciare questa situazione negativa. Arcangelo Michele, su quali parti della mia vita devo concentrarmi? Grazie per aiutarmi a sentire le risposte e per darmi il coraggio di compiere e salutare i cambiamenti. Su cosa devo concentrarmi? Quali sono le priorità? Ci sono sempre delle priorità, non possiamo fare 700 cose, bisogna fare una cosa alla volta. Ci sarà sempre la prima cosa, il primo passo da compiere, che è anche il più importante perché poi gli altri arrivano di conseguenza. Grazie perché sento le risposte, tu... Mi dai le risposte, io mi pongo in, una, in un atteggiamento di ricettività, tu mi dai le risposte e mi dai anche il coraggio di compiere dei cambiamenti, perché magari bisogna cambiare anche delle cose, cioè il eh, primo passo da fare è questo, perché tu vuoi fare questa cosa, il primo passo, paradossalmente, può non essere un'azione, ma un togliersi da qualcosa. Spostati da lì, lascia perdere quegli amici lì che non sono per il tuo massimo bene. Mm -hmm. eh, una cosa che mi sono dimenticato di dire prima, la dico adesso, e eh, scusate se ogni tanto uso termini inglesi, ma l'inglese aiuta, ovviamente traduco subito dopo, warrior, Michele è un guerriero, warrior. L'opposto di warrior in inglese è un gioco di parole, warrior, colui che si preoccupa. Cioè tu vuoi essere uno che si preoccupa o vuoi essere un guerriero? Un guerriero è un guerriero di luce, quindi non è uno che va in giro a pestare la gente, ma è uno che opera per la luce e toglie tutto ciò che non serve al massimo bene. Colui che si preoccupa, anche se magari non lo fa volontariamente, non agisce per la luce, perché crea un potenziale superfluo. Oddio, sono preoccupato, oddio, cosa succederà per me e per gli altri? Crea il caos, non, non porti soluzioni è giusto evidenziare i problemi ma portiamo soluzioni portiamo positività in questa situazione cosa si può fare? certo c'è un marasma ma possiamo focalizzarci con questa situazione siamo obbligati a compiere delle azioni mirate vai avanti senza paura quindi anche qui a maggior ragione un invito ad andare avanti no? non procrastinare vai avanti è meglio fare poco ma farlo tutti i giorni quindi la carta cosa dice? Grazie per camminare al mio fianco a ogni passo, per tenermi la mano, per darmi sicurezza, noi siamo dei bambini. Per tornare da dove siamo venuti, dobbiamo essere dei bambini. E lì c'è l'Arcangelo Michele che ci tiene per mano. Cioè questo è un atto di umiltà, ok? L'Arcangelo Michele non è un padre padrone, non è uno che ti umilia, è uno che ti spiega le cose 700 volte, che ti viene dietro. Tu devi avere l'umiltà e la voglia di accettarlo come guida, perché se tu non lo vuoi, vuoi far da solo o ti affidi ad altro, non sai in che mani vai fondamentalmente, questo è il punto, quindi uno può sperimentare, ma nel momento in cui scopri quello che è il ruolo di Michele, onestamente c'è un proverbio che dice squadra che vince non, non si cambia, quindi non è il caso di cambiare in questo caso per guidare i miei pensieri e le mie azioni verso l'amore il vero scopo della mia esistenza quindi si crea tutto un flusso perché lui guida tutto dentro di te i pensieri, le emozioni, le azioni e tutto come, come giocare a Tetris tutto si incastra sempre di più e tu pian piano vai verso lo scopo della tua esistenza che non è detto che lo scopri oggi neanche domani ci vuole tempo ma intanto tu vai avanti e fai tutti i passetti per andare verso lo scopo fondamentale questo, perché non è detto che tu sia pronto in un attimo, ma non sarai mai pronto, non sarà mai il momento adatto se non ti butti fondamentalmente, no? Quindi iniziamo, in qualsiasi momento ripartiamo, è sempre un buon momento per fare qualcosa o per liberarsi di qualcosa che non va bene. È, è, è sempre un buon momento, non esiste il momento magico, esiste avere dei talenti, dei doni ed impegnarsi ogni giorno. Poi questo metodo, questi talenti ad un certo punto incontreranno le occasioni giuste, la persona giusta, eh, ti arriva una chiamata, ti arriva una mail, vedi un cartello che ti illumina e, fatti la carta successiva, answering the call, the time is now. Quando ti arriva una chiamata, che sia la chiamata fisica sul telefono, che sia la chiamata di Michele, qualsiasi cosa, può essere il segnale anche più semplice, una piuma, è un invito ad agire, è un invito, vedi 11-11, ti fermi, ma ah, che bello, ho visto 11-11, certo, è bellissimo, ma devi agire Non è che, eh, perché sennò certo. vedi 11-11 tutti i giorni, faccio per dire, eh, non agisci, ti fermi lì, ma devi anche agire Quindi c'è una porta aperta nell'immagine C'è una principessa, una persona al di là delle origini nobili della famiglia, sicuramente di valori nobili Ok, di gentilezza, coraggio inteso come agire con il cuore, perché se siamo nella luce e se vogliamo vincere contro l'oscurità, il miglior modo è quello di affidarsi al cuore, perché la caratteristica principale che ha l'ego è quello di essere molto intelligente per certi versi, perché ci sono persone egoiche che, che hanno delle conoscenze incredibili anche a livello tecnologico, ma a livello di cuore latitano un po', mentre la luce di cuore ne ha a bizzeffe, quindi se tu stai nel cuore, sicuramente vincerai. <ride> se continui ad ascoltare, se continui ad essere coerente, se continui a fare lavoro di perdono, nessuno... diventi quasi invisibile, proprio come dice anche la preghiera, no? Diventi invisibile alle forze dell'ego. Loro proprio... sei talmente protetto, talmente nel flusso, che loro neanche... Cioè, è come se... Se provano a venire nel tuo, nel tuo raggio d'azione, boom! Cioè, proprio se, se ne vanno da soli, perché tu sei talmente potente, sei talmente guidato, che non hai neanche bisogno di dire ah, è sì. questa, questa è la cosa. E c'è un cervo, sempre i soliti animali guidano. Il cervo è un animale molto interessante perché, come il canguro della settimana scorsa, è un animale molto docile, molto carino, ma che sa anche combattere. Se ha un nemico davanti, combatte, ha le corna, quindi le corna rappresentano il passaggio dall'età bambina all'età adulta e queste corna, che potrebbero essere metaforicamente un settimo chakra guidato, no? coperto, è come avere un copricapo in testa, ti consentono di, eh, di porti in modo, come dire, protetto nei confronti del nemico e di riconoscere, di avere il discernimento e di capire anche chi hai davanti. Un tuono lontano, per pulire l'aria naturalmente io rispondo alla chiamata che è un atto molto semplice perché rispondere è dire sì universo accetto questa tua chiamata per favore dammi dei segnali portami verso questa avventura meravigliosa e... però fondamentalmente non hai ancora agito hai solo risposto dopodiché dopo che tu hai detto sì risponde nuovamente l'universo arriva un tuono che può essere metaforico da lontano arriva tu percepisci che c'è qualcosa, che l'aria sta cambiando, no? quindi tu automaticamente dicendo questo sì, hai detto no ad altre cose, farai dei cambiamenti, arriveranno dei cambiamenti, arriva un tuono, il tuono è proprio è come Giove, no? è un elemento atmosferico che porta proprio cambiamento, il tuono, il fulmine, è proprio l'illuminazione, no? arriva l'idea, arriva il fulmine, c'è il sereno, arriva arriva qualcosa proprio... in questa figura c'è la persona che si affaccia, no? Si affaccia, sente un rumore, sente qualcosa, mamma mia, cos'è successo? Cioè, eh, è un invito a stare in allerta, a stare concentrato. Non è una cosa negativa, cioè il tuono può essere roboante, può essere una cosa che lì per lì ti fa paura, ma se tu hai la forza di andare avanti, di ascoltare, come certi, che certe volte... Magari sentono gli angeli perché sono portati, sono sensibili, ma lì per lì magari si impauriscono. Vai avanti, perché se ti impaurisce, magari dopo chiudi la porta vai a fare altro, cavolo, dopo passerà un po' prima che tu riesca a riapprocciare. Invece, invece tu vai avanti, perché questa paura è una paura che devi affrontare perché ti porterà a una vera luce. di fatti, dopo cosa c'è? La trasformazione. Come dicevo prima, adesso siamo nel periodo dello Scorpione, che è un segno di grande trasformazione. Qui c'è la Fenice, che è proprio un simbolo proprio, della persona che rinasce a se stessa, che si ripartorisce, che si fa da genitore. E, e quindi non, non, non dà più colpe all'esterno. Io sono così perché i miei erano così, perché i miei antenati erano così. Tu sei qui perché devi risolvere delle cose in sospeso che altri non hanno voluto hanno deciso che eri tu deputato a fare questa cosa per te deve essere un orgoglio in senso positivo farlo un orgoglio come dire anche una cosa che è talmente grande che magari anche qui ti spaventa però però sei in grado di farlo in grado di farlo perché tu facendo questo processo eh ti, di, come dire, vai verso il tuo sé futuro, che è già lì pronto, è già lì che ti aspetta, quindi cambi la tua autoimmagine, e di conseguenza cambia tutto. Carta dice, un nuovo modo di vivere emerge, fresco. La fenice, ripeto ancora una volta, è quell'animale, proprio che muore a se stesso, che rinasce dalle ceneri. Un animale pazzesco, leggendario, un esempio praticamente unico di, di questo tipo di trasformazione, che, ripeto, è necessaria, quindi... In un certo senso tu la scegli, ma non dico che ti venga imposta, ma è anche lei che ti sceglie, ci si viene incontro. E quindi praticamente, attraverso il perdono, attraverso una serie di step, tu vai veramente incontro, incontro verso il tuo nuovo sé. E certamente un, può esserci un momento di vuoto, un momento di difficoltà, perché magari ti rendi conto che alcune cose che ritenevi importanti magari non lo sono più, allora l'ego magari ti fa pensare che sei un fallito che la tua vita non ha più senso mamma mia pensavo che avrei fatto l'astronauta invece adesso eh, okay. ho scoperto che farò l'operatore di luce bene le conoscenze che hai eh, recepito comunque non sono buttate via di sicuro ti serviranno Per gli aspetti okay. tecnici comunque servono sempre fa tutto esperienza però, però adesso devi fare altre cose e quindi, e quindi devi Sicur sicuramente eh, mandare via proprio delle parti vecchie di te, lasciarle morire per far nascere delle altre parti e questo ti porta ti porta proprio a guarire te stesso praticamente diventi una sorta di alchimista Di, di... cioè puoi essere tipo un... sì sei un operatore di luce quindi per chi fa lo psicologo puoi essere uno psicologo puoi essere un un veggente, uno che vede prima le cose certo. puoi essere una sorta di sacerdote che riprende antichi eh, antichi precetti fatto sta che usi, usi la mente proprio in modo co come, come spiega la fisica quantistica No, quindi poni molta attenzione a quello che pensi a quello che fai, perché sai che poi ha un effetto su tutto il resto e per concludere non solo tu hai un effetto sugli altri ma anche gli altri hanno un effetto su di te quindi anche qui naturalmente l'invito è quello di usare l'immaginazione, il mezzo più grande che abbiamo, in senso positivo cioè immaginazione uguale magia magia usata bene, magia bianca non sto parlando di rituali, di cose allucinanti sto parlando di pensieri l'opposto è la magia nera cioè uso il pensiero per fare male penso male, faccio male cosa più tremenda, distruggo tutto e quindi praticamente per staccarsi, per aiutare veramente gli altri, per staccarsi, diciamo, da, da, dalla 3D, bisogna avere il coraggio di, di staccarsi dalle forme pensiero, dalle gregore nocive. Certo. Cioè se io vedo che ci sono 100 persone che hanno delle idee negative, io magari posso cercare di spiegare delle cose a loro, ma se loro continuano a essere convinti, io mi tolgo. Perché se rimango lì non faccio bene a me stesso, non faccio bene anche agli altri. Perché praticamente a qualche livello è come se io abbassassi la mia luce. Tornando al discorso di prima, il bambino che non viene ascoltato purtroppo si abitua a, ad abbassare i propri standard, perché magari pur di essere ascoltato va a parlare con tutti, come capita ed è molto triste, ma è fisiologico. Invece no, io prima ascolto me stesso, capisco di cosa ho veramente bisogno e poi trovo le persone giuste. Certo. E non faccio da vampiro energetico parlando con tutti, no? <ride> si crea un rapporto tipo narcisista-empatico, no? Ecco, anche qui, ultimissima cosa. L'operatore di luce è una persona molto empatica, molto sensibile. E non, non accettate mai che vi dicano sei troppo sensibile, perché non esiste la troppa sensibilità, esiste il troppo opposto. se proprio? Quindi, praticamente, se tu mai dovessi avere a che fare con un narcisista, sul lavoro, a livello di amicizia e quant'altro la cosa più saggia che puoi fare, e che servirà anche a lui, perché è la cosa più stupida che si può fare è dire sempre di sì, è mettere dei confini. Cioè se, hai, se tu hai autoconsapevolezza, sei protetto ai tuoi confini, io sono io, tu sei tu, questo è il modo migliore per evitare che vengano dentro di te, che arrivino verso il tuo spazio personale, energie che non c'entrano, perché se tu sei chiaro, Chiaramente in modo gentile, l'altro vede chi tu sei, non ci sono equivoci, non ci sono ganci, gli altri non entrano. E magari questo potrebbe anche portarli a riflettere. Perché magari uno dice, cavolo, però guarda, non condivido il tuo modo di vedere, però mi fa riflettere, perché comunque ti vedo felice, sei determinato. E quindi questo, questo potrebbe portare persone che prima erano nell'oscurità verso la luce. Quindi non è un discorso di orgoglio, è un discorso di io magari sono certo. più avanti di te sul percorso e cerco di portarti dalla mia parte, così saliamo insieme. Mm -hmm. Questo credo che alla fine sia la cosa più certo. grande che si può fare. Bene, grazie Alberto. Bene, abbiamo concluso per questa settimana. Eh, ripeto questa lettura è valida in qualsiasi momento tu deciderai di ascoltarla eh, volevo ricordarvi che io e Alberto ci occupiamo di facilitare la guarigione negli altri con le nuove frequenze eh, di luce eh, quindi se hai, la, hai bisogno di eh, ricevere eh, energia vitale per portare equilibrio nella tua vita eh, ci puoi contattare ci occupiamo anche di letture angeliche con l'utilizzo di carte o senza carte e ci occupiamo di Logos Sealing. Logo sealing è una modalità di guarigione molto potente che si avvale del potere della parola, è, è, è utile per sciogliere i blocchi, per eliminare i sistemi di credenze negativi che ti stanno bloccando, che ti stanno impedendo di essere nel tuo pieno potere, di essere in pace, in armonia in allineamento con i tuoi sogni e i tuoi obiettivi, è, quindi assolutamente un lavoro straordinario, puoi, puoi iniziare a fare Sessioni oppure puoi decidere di fare un percorso a medio-lungo termine per aiutarti veramente a eh, sciogliere tutto ciò che non serve il tuo massimo bene e riallinearti nella direzione dei tuoi goal, dei tuoi sogni. Ok, eh, volevo ricordarvi che eh, se volete imparare a connettervi con i vostri angeli e quindi anche attraverso gli insegnamenti dell'arcangelo Michele, a gennaio ci sarà il webinar. Quindi, se siete interessati, contattatemi oppure puoi anche decidere di fare il corso online scaricabile eh, e in promozione entro la fine dell'anno quindi entro il 31 12 2021 eh, e puoi ascoltare le lezioni tutte le volte che vuoi e ci sono tutti gli strumenti necessari per imparare ad ascoltare a udire a sentire a percepire i tuoi angeli per qualsiasi informazione non esitate a contattarci noi vi salutiamo e ci sentiamo la settimana prossima. Un salutone. Grazie. Ciao ciao. ciao.